Il 27 settembre del 1943 è una data fondamentale per la storia recente napoletana, perché in quel giorno comincia la dura, violenta e gloriosa per molti versi resistenza contro gli invasori tedeschi. Era tutto cominciato nei giorni precedenti, una tensione fortissima, legata a... Alla, ai tentativi di rappresaglia tedeschi al momento in cui essi cercano di portare via cittadini napoletani che vengono portati allo stadio Littorio l'attuale stadio Collana al Vomero ed è proprio al Vomero che cominciano il, le prime avvisaglie di quella che sarà una resistenza profonda, violenta grazie anche al fatto che i napoletani erano convinti che gli americani, gli angloamericani fossero alle porte. Per quattro giorni si combatte e la città paga un un duro tributo di sangue, muoiono circa un migliaio di napoletani a fronte di un decimo di tedeschi. Però la medaglia d'oro dei napoletani per queste quattro giornate, medaglia d'oro alla resistenza, è strameritata, diremmo oggi, perché è la prima città in Europa capace di rivoltarsi contro i tedeschi, contro gli invasori tedeschi. È il primo grande esempio che nasce dal basso, senza una grande organizzazione, non ci sono partiti politici, non c'è il Comitato di Liberazione Nazionale, ma è proprio la città di Napoli che insorge in maniera caotica spesso, disorganizzata, ma che mostra davvero, in maniera direi forse un po' retorica ma giusta, quello che forse è uno degli aspetti più positivi di Napoli, c'è cioè questa volontà di non assoggettarsi a nessun tipo di dominazione. E I napoletani quindi per quattro giorni combattono e il primo ottobre, quando i tedeschi arretreranno e scapperanno dalla città, comincerà una stagione nuova per la città, una stagione eh, anche legata a tutto quello che... È stata poi la vicenda della città nelle mani degli americani, ma in una prospettiva nuova di liberazione e di nuovo impulso democratico.